Che strada sta prendendo la socialità online? Il metaverso, ne sentiamo tanto parlare, ma lo conosciamo, abbiamo capito di che cosa si tratta. È tutto sommato uno dei trend del momento, però insomma le incertezze e le incognite non mancano fra vecchi e nuovi social. La guerra è in corso ed è quella dell'intrattenimento. Il futuro fra metaversi e nuovi social è il titolo dello speech di Rudy Bandiera, divulgatore, anchorman e creator, che vi invito a salutare con un applauso. Grazie Rudy. Grazie, grazie, grazie. Buongiorno. Sarò un aperitivo, spero. Allora, ragazzi, abbiamo un hashtag qua presente da questa mattina che è presente. E io vi voglio parlare esattamente di presente. Avrei anche una slide con la quale partire, la devo far partire. Io suppongo... Um, che per me è molto evocativa, è questa. Io sono certo che tutti voi abbiate giocato a Cyberpunk 2077. Tutti, lo so. Lo so bene. Cyberpunk 2077 è un videogame eh, prodotto qualche anno fa, eh, ambientato nel 2077. Eh, questo mi sembrava la, la cosa più evidente. Eh, il personaggio principale, si chiama V, questo tizio in motocicletta, gira in una città che si chiama Night City. È una città molto grande, e in quanto grande città è una città anche complessa da un certo punto di vista, a volte pericolosa, ma anche piena di opportunità. In questa città ci sono dei quartieri, e ce n'è uno in particolare che si chiama Pacifica, è quello in cui sta entrando V in questo momento, infatti a destra c'è scritto Welcome to Pacifica, anche se non si vede interamente la scritta. Ecco, il web oggi, i social, sono esattamente come Pacifica. Noi ne vediamo un pezzo, che è quello che vi vede illuminato dalla propria motocicletta, a due metri davanti a noi, ma quello che c'è dietro a quella luce non lo vediamo. Lo chiamiamo metaverso, per esempio. Lo chiamiamo TikTok, lo chiamiamo Twitch, lo chiamiamo in mille modi diversi, ma di fatto in realtà non sappiamo bene cosa sia. Quindi la mia intenzione nei prossimi 18 minuti e 31 sarà cercare di mostrarvi quello che c'è dietro a quella curva. E parto parlando di linguaggi. Linguaggi ovvero come ogni generazione interpreta il contenuto, come lo assorbe. Questa è la generazione Z, i ragazzi giovani, no? Che assorbono contenuto particolarmente da online video. Quindi tantissimi video su YouTube, che è il secondo motore di ricerca più utilizzato al mondo dopo Google ed è di proprietà di Google. I ragazzi usano soprattutto YouTube per informarsi, per avere informazioni, per aggiornarsi pochissimi giornali cartacei, ma ragazzi io non so chi è che oggi compra giornali cartacei, è piuttosto raro. È tipo lo compriamo la domenica, no? Per sentire la festa. Usciamo, andiamo in edicola e compriamo il Corriere della Sera, la Repubblica, il Carlino, qualunque cosa vogliate, proprio per sentire la festa. E poi abbiamo tanti, eh, tanti videogame, tanta tv in streaming on demand, quindi Netflix, Amazon Prime, Disney Plus e compagnia danzante. Poi abbiamo i millennials, quelli che continuiamo a chiamare i giovani. Io vi lascio riflettere su questa cosa qua. Comunque, anche qui cambia un po' l'assorbimento di contenuto, anche se non tantissimo, anche qui un poca TV rispetto alle generazioni successive, tanta TV rispetto alle generazioni precedenti, e, mh, tanta TV in streaming, ancora videogiochi e poi ci spostiamo nuovamente a generazione X. Vedete qua cambia completamente. Al cambiare dell'assorbimento di contenuto, cambia il linguaggio in cui questo contenuto viene erogato e assorbito. Quindi non si sta parlando solo di dove sono le persone, ma di come comunicano i media. È completamente diverso. Questi Broadcast TV, questa è la mia generazione, io sono del 73, faccio 21 anni a marzo. Mi viene da piangere questa cosa? Sono 50 giri attorno al sole per Rudy e Marzo e sono tantissimi, ma vedete, questi guardano la TV. Siamo la generazione che alle 8 di sera aspetta Mentana. Quelli giovani non lo fanno, quelli giovani se ne sbattono altamente di Mentana. Il che non vuol dire che non sia quella l'informazione interessante o il modo di comunicare interessante, semplicemente ad ogni generazione corrisponde un media, corrisponde un linguaggio. poi abbiamo... Ora, ragazzi... Boomer è un una connotazione anagrafica, non è una connotazione intellettiva. Io ci tengo a precisarla questa cosa qua. Quando dicono oggi boomer come un'offesa, che ormai è diventata una roba piuttosto comune, non è giusto, perché ci potrebbe essere qualcuno nato a cavallo del boom economico che è molto più sveglio di uno della generazione Z, anzi è relativamente probabile che sia così. Quindi non lo usiamo come un'offesa, ma vedete come assorbono contenuti TV. Ad ogni generazione corrisponde un media, ad ogni media corrisponde un linguaggio. Queste sono messe insieme uno di fronte all'altro e quindi le potete vedere tutte insieme. Vedete, è completamente diverso, ma i brand, i brand ancora di più, la differenza ancora di più. Generazione Z e Millennials hanno PlayStation come il brand più potente e impattante nel proprio cervello. Poi Amazon, generazione Z, Apple, se non hai un melafonino sei uno sfigato. Poi Amazon, guarda caso Amazon è trasversale. Toyota. Allora ragazzi, io faccio delle, delle giornate di formazione nelle scuole medie. Proprio la scorsa settimana avevo 100 ragazzini eh, di una scuola di Ferrara che si chiama Bonati, delle seconde medie, e a un certo punto ho detto, ragazzi, ma sapete cos'è Toyota? No? Non sanno cosa sia Toyota. Un brand che per noi è più grande azienda automobilistica del mondo, loro non sanno nemmeno cosa sia, perché probabilmente non gli interessano le automobili quanto interessano a me. Quindi evidentemente comunicano in maniera diversa, con linguaggi diversi e hanno temi completamente diversi da trattare tra loro. Abbiamo una presenza generazionale completamente sfilacciata e frammentata, contemporaneamente attiva in questo pianeta, in questo momento. Cioè ogni generazione che compra, vende, ha soldi e fa attività, si differenzia totalmente da quella precedente e da quella successiva. Questo, storicamente, non è mai successo. Perché prima si viveva meno, e perché si andava in pensione prima, e perché si cominciava a lavorare in un altro momento. Oggi siamo tutti insieme nello stesso luogo. Quindi, se vogliamo parlare con le persone, dobbiamo farlo nel linguaggio che è a loro consono. L'unica costante che c'è è il cambiamento costante. Lo so che questa potrebbe sembrare una banalità, ma ci dobbiamo fare i conti minuto dopo minuto. Se dieci anni fa avessimo detto, avremmo preso un ragazzino di dieci anni, e gli avessimo detto, carezzandogli la testa, cosa vuoi fare da grande? Cosa ci avrebbe detto? Il pompiere, ok? Ma dai, un ragazzino dieci anni fa ci avrebbe detto il calciatore! Perché il calciatore è la rappresentazione plastica di quello che noi definiamo successo soldi, popolarità, il che non vuol dire che sia eticamente corretto, sto dicendo che è così. Ci avrebbe detto il calciatore. Se oggi andiamo da un ragazzo o da una ragazza e gli diciamo cosa vuoi fare da grande, cosa ci dice? Io ho voluto raccogliere tutte le vostre bofonchiate che credo che siano passate da influencer a youtuber in questa cosa qua. Lo conoscete? Nessuno di noi conosce questo ragazzo. Eppure Giorgio Calandrelli ha 1,35 milioni di follower eh, su YouTube e quasi 2 milioni su Twitch. Giorgio Calandrelli Power è un gamer di professione. Ora, lo fa su Twitch in particolare. Che cos'è Twitch? Brevissima digressione. Facebook. Cosa pubblichiamo noi su Facebook in genere? Noi pubblichiamo quello che mangiamo a pranzo, le nostre vacanze e dei gattini pelosi. Queste qua sono le tre cose che pubblichiamo. Oppure ci lamentiamo, ci lamentiamo dello stato delle tasse, degli scioperi, di tutte queste cose qua. Su, su Instagram invece condividiamo la nostra vita molto meglio di quanto non sia in realtà. Su Twitter non ci scrive più nessuno tranne Elon Musk e quindi ogni social ha il suo modo di comunicare. Ecco, su Twitch noi condividiamo le nostre partite ai videogiochi. Io gioco a FIFA, a Call of Duty, a Destiny, a Cyberpunk e condivido con la mia community, 1.8 milioni di persone, la mia partita. La gente mi guarda giocare. Voi direte, ma che gusto c'è a guardare uno giocare? Esattamente come andare allo stadio. Andiamo a guardare le persone giocare. Quindi cambiano completamente le dinamiche. Se noi abbiamo una passione, che è il calcio, andiamo allo stadio. Se noi abbiamo una passione, che è Fortnite, guardiamo Power. E siamo 2, 2 milioni di persone a guardare Power, giocare. Questo per noi è incomprensibile, ma non importa. È un fatto. Con cui dobbiamo fare i conti. Il cambiamento di cui parlavo prima, perché tutti quando pensiamo al cambiamento diciamo, ma se mai io sono pronto. Poi vediamo sta roba qua e diciamo, che cazzo. Forse c'era qualcosa che che mi sfuggiva da un certo punto di vista. E il cambiamento comprende tecnologie, social, digitale, mondo digitale trasversale a 360 gradi e permettetemi una digressione su questo, sul metaverso. Allora ragazzi, chi non ha mai sentito la parola metaverso? Ok. Chi frequenta in maniera assidua il metaverso? Ok, perfetto. Questa la dice alta, cioè, anzi la dice in maniera precisa sull'alta percentuale di frequentanti del metaverso. Sapete perché sono così poche le persone che frequentano il metaverso? Perché di fatto il metaverso non esiste. Ci sono molti metaversi, ma il metaverso non esiste. Vi faccio capire quello di cui sto parlando. È una parola nata nel 1992 in un romanzo cyberpunk, tanto per cambiare, che io amo, ho letto due volte questo romanzo bellissimo, si chiama Snow Crash, e in Snow Crash Stevenson aveva immaginato un mondo in cui le persone possono muoversi, condividere e interagire attraverso avatar personalizzati. Il metaverso. Qualcuno di voi ha visto Ready Player One, suppongo, il, il film, è quella roba lì, per capirci. Attenzione, perché Matthew, Matthew Bolle, partner di Americans, insomma tutta questa roba qua, lui è uno che la sa veramente lunga in riferimento alla tecnologia e a tutte queste cose. È stato responsabile della strategia globale di Amazon ed è considerato ad oggi uno dei più importanti ehm, studiosi, diciamo, da un certo punto di vista, del metaverso. Che cosa dice? Quindi eh, se studia qualcosa e ne parla di qualcosa vuol dire che questo qualcosa esiste. Ma come ne parla? Ne parla in questi termini. Dice che il metaverso per essere tale deve soddisfare sette caratteristiche peculiari. Sono le seguenti. Persistente. Non c'è accendi spegni. Un videogioco lo potete accendere e spegnere. Un metaverso è un mondo. E come tale è sempre lì che voi usciate o entriate. Ci siate oppure no. È sempre lì. Sincrono. Il tempo è esattamente quello esterno. Quando entrate dentro e state fuori o dentro un'ora o fuori un'ora, il tempo è esattamente lo stesso. Nessun limite di utenti. Il mondo non pone limite di utenti. Siamo in 8 miliardi, abbiamo detto questa mattina. Quindi non possiamo pensare a un luogo in cui ci sono 40 giocatori e basta. Non sarebbe un metaverso. Economia reale. Un'economia autogestita interna. Una moneta basata su un'economia. Altrimenti non è un metaverso. Interpolabilità. Quello che io faccio nel metaverso deve essere esportabile su altre piattaforme. Faccio un esempio banale. Gioco a Fortnite, compro una skin per il mio omino di Fortnite, posso farla indossare al mio avatar su Meta, su Facebook. Reti pubbliche e private. Qua è una cosa un po' tecnica, cioè il metaverso non può essere gestito solo da reti di proprietà privata né solo da reti di proprietà pubblica. Per una questione appunto per poter eh, sottostare a tutte le altre regole. Ed infine contenuti ed esperienze generati dagli utenti, non ci deve essere qualcuno che genera le cose, ma devono essere tutte cose generate da noi, si chiamano UGC, contenuti generati dagli utenti di qualunque tipo, che vanno dall'abbigliamento dei propri avatar fino alle land, fino alle terre, fino alle case, qualunque cosa. Se queste sette caratteristiche sono rispettate allora possiamo parlare di metaverso. Oggi non ce n'è nemmeno una, ce ne sono tantissimi, Sandbox, Decentraled, Roblox, VRChat, Somnium Space, Second Life, Division Network, forse Second Life lo conoscerete perché c'è da 15 anni probabilmente, ma nessuno rispetta queste sette regole. Il che non vuol dire, ripeto, che non esistano delle, dei giganteschi e anche da un certo punto di vista performanti test a livello di metaverso, ma nessuno è il metaverso. Io ci tengo a precisare questa cosa qua e poi capirete... Alla fine il perché. Facciamo un po' di esempi, perché che cosa hanno fatto le aziende sul metaverso? Hanno, hanno fatto qualcosa, suppongo, supponiamo. Nike <coughs> ha edificato la sua città immaginaria, si chiama Nikeland, e l'ha fatta su Roblox, che è considerato uno dei metaversi. Che cos'è Roblox? È un videogioco. Quindi Nike ha preso un posto esistente, ci ha costruito dentro una città, e i frequentanti di questa città di Nike non sono lì per Nike. Sono circa 11 milioni le persone passate nella città di Nike, ma sono lì per giocare a Roblox. E mentre sono lì, vanno anche nella città di Nike. Adidas vende gli NFT, che i non fungible token più o meno ne avete sentito parlare tutti di NFT, è una, uh, un costrutto, Digitale unico, quindi una foto JPEG può essere un NFT, cioè può essere duplicata, può essere moltiplicata, ma quella foto digitale, quella JPEG, è unica e può essere di proprietà di qualcuno. Adidas vende gli NFT della linea dentro al metaverso su OpenSea. Guardate che furbi che sono stato! Hanno chiamato questa linea dentro al metaverso, ma vendono degli NFT su un sito web. Qua di metaverso non c'è niente. Sempre Adidas ha acquistato un terreno su Sandbox, in questo caso possiamo parlare non di un videogame, ma di un vero e proprio metaverso in cui tu entri eh, con un avatar per costruire la land che si chiama Adiverse, ad oggi inesistente. Quindi hanno investito, comprato, ma non hanno costruito. Balenciaga, discorso diverso, ha fatto una linea di capi di abbigliamento per Fortnite. Attenzione ragazzi, perché qua la cosa cambia. Fortnite è pieno di gente, è popolato, e le persone che vanno in Fortnite lo considerano un luogo sociale, e tu in un luogo sociale vuoi essere vestito bene. E quindi compri la skin, dici papà, mi dai 5 euro che compro la skin di Balenciaga su Fortnite, tu non capisci niente di quello che ti ha detto tuo figlio, e gli dai 5 euro piuttosto che chiedere cosa? Questo è un esempio di metaverso. Fortnite ha un'economia, ha una popolazione, è persistente, esiste, le cose si possono vendere e comprare. Certo non rispetta tutti i sette parametri, ma è una delle cose che oggi abbiamo più vicine a un metaverso. Gucci Town, perché io leggo spesso i giornali che parlano di queste cose, questa è saltata fuori tantissime volte, quartiere virtuale dell'ecosistema della piattaforma, Roblox. Torniamo lì, ragazzi. Torniamo su un videogioco. Cioè Gucci non ha investito chissà dove, ha investito in una piattaforma di videogame già esistente e popolata. Sempre Gucci apre un'altra land, si chiamano, no? Un'altra un città, ammettiamo per capirci, su Sandbox, la chiama Gucci Vault e la chiude il 9 novembre. Dal 9 novembre Gucci non è più presente nel metaverso di Sandbox. Io l'ho andata a vedere prima che chiudesse, è questa qua. Questo sono io faccio cose, <ride> puoi prendere moto, motociclette, puoi girare attraverso, che so, i tessuti, in questo caso io credo rappresentassero tessuti quella roba lì, puoi gironzolare, puoi fare cose più o meno divertenti, eh, però mi sentivo anche piuttosto scemo a stare in una città da solo, girare in moto in un posto che si chiama Gucci Town, non è che avesse tutto questo senso, è stata chiusa, ma parliamo di Meta, Marco Monte di Zucchero, fondatore di Facebook Oggi Meta, ha puntato tutto su di un mondo che oggi non esiste. È ancora da costruire. Attenzione, non sto dicendo che non esisterà. È ancora da costruire. Il metaverso di Meta nell'ultimo trimestre, questo è il Corriere della Sera, nelle slide vi ho messo il link, perché se volete andare a approfondire è qua, è costato nell'ultimo trimestre 3,7 miliardi di dollari. Ma non c'è. La settimana scorsa il Financial Times ha pubblicato un paper in cui, una lettera aperta dei finanziatori di, di, di Meta che dicevano Zuckerberg, ti impediamo di spendere più di 5 miliardi quest'anno in metaverso. 5 miliardi ragazzi. Gli hanno messo gli altri uno schiaffo sulla mano e gli hanno detto basta, mettilo, smettila di spendere, più di 5 miliardi la sabadina, più di 5 miliardi non la puoi spendere. In una cosa che, ripeto, di fatto non c'è, il che non vuol dire che non ci sarà. In questo momento quella che vi ho raccontato è la situazione. Voglio arrivare a tre cose su cui riflettere. Il metaverso, io sono certo, il metaverso, sono certo che sarà realtà. Ma al momento sono molti e dobbiamo capire dove muoverci per poter investire, o meglio, per poter erogare dei fondi che abbiano un senso. Mi spiego, il senso non è vendere case sul metaverso, non per forza. Gucci non è andato a vendere, a vendere abiti su Sandbox, è una leva di marketing. Tu vai nel metaverso, co costruisci la tua città e i giornali ne parlano. Allora se la vedi come forma di advertising, va benissimo, benissimo. Ma bisogna capire bene che cosa farci e dove farlo. Due, sperimentare corretti, ma come dicevo adesso, bisogna essere consapevoli del dove e del come, perché andare sui metaversi è una cosa assolutamente corretta, ma bisogna, ripeto, fare attenzione a dove erogare le proprie energie, i propri fondi e le proprie forze. E tre, l'informazione. Questa non è una roba che riguarda voi, ma è una roba che riguarda noi. No. Ecco. Questo è... Boh, per me uno dei più grandi geni italiani nel, nel, del secolo scorso è De Crescenzo, lo conoscete più o meno tutti. E dice De Crescenzo a volte mi viene il sospetto che gli autori abbiano scritto più per i colleghi che non per tutti gli altri. Quando noi leggiamo qualcosa su un giornale, su un sito, su un quotidiano, spesso anch'io ho la sensazione che chi l'ha scritta l'abbia scritta più perché i colleghi non dicono questo non sa niente piuttosto che per noi e quindi vengono montate delle soluzioni che a noi sembrano di un certo modo ma che in realtà dovremmo vagliare e valutare perché assolutamente i metaversi sono un'opportunità, assolutamente i metaversi arriveranno a brevissimo, assolutamente dobbiamo pensare a degli investimenti così come assolutamente oggi un metaverso non esiste. Anche se continuiamo a chiamare il metaverso qualcosa che di fatto non sappiamo nemmeno che cosa sia. Importantissimo è, in un libro che si chiama Homo Deus, Harari dice, un tempo il potere era avere accesso alle informazioni, oggi il potere è sapere che cosa ignorare. Se noi siamo in grado di capire dove erogare i nostri soldi senza fare investimenti sbagliati, perché abbiamo ignorato perché invece abbiamo ascoltato dei consigli corretti e questo lo dobbiamo fare con dei consulenti, parola che è tornata fuori un miliardo di volte oggi, con dei consulenti che siano in grado di aiutarci, allora benissimo, altrimenti rischiamo di buttare via i nostri soldi e a nessuno piace buttare via i propri soldi. Grazie a tutti ragazzi.